Grazie Presidente, con questa mozione chiediamo sostanzialmente di allargare ed estendere ad altri grandi eventi sportivi quello che di fatto avviene soltanto per pochi, pochissimi. Eh, ad esempio faccio riferimento al, alla Stracittadina che è un evento dedicato al, alla corsa per tutti alla quale partecipano tra i 50 e le 100.000 persone ogni anno. E... Quest'anno ad esempio è stata attivata una partnership eh, come gli altri anni con le scuole eh, che ha portato benefici ovviamente sia all'evento in termini di partecipazione perché partecipano sempre ogni anno migliaia di bambini, di famiglie eh, e non sto qui a dire quanto sia importante e positivo per tutti a partire dai più piccoli fare attività sportiva e ha portato beneficio anche alle scuole stesse perché tramite mh, questo accordo particolare accordo particolare che si vuole proporre di estendere agli impianti sportivi il, le, le palestre scolastiche sono state dotate di materiale sportivo che poi viene utilizzato tutto l'anno e quindi in questo caso il, questa pratica si potrebbe estendere come... Um, Buona pratica regolare da eh, attivare, in, in ogni occasione, presso tutti gli impianti sportivi comunali, che diventerebbero una sorta di punto di iscrizione tra virgolette, a questi impianti, a, a questi eventi, aumentando quindi la partecipazione della cittadinanza e traendo allo stesso tempo beneficio per, per le proprie strutture. Grazie.